Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pade di olive nere. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono olive nere de nocciolate, aglio, origano secco e olio extravergine di oliva. Diamo il via alla ricetta: mettiamo all'interno del boccale le olive denocciolate e l'aglio. Facciamo dritare per dieci secondi a velocità sette. Torniamo sul fondo. Aggiungiamo l'origano. e una parte dell'olio. E facciamo tritare per un minuto a velocità 6. sul fondo il nostro patè di olive è pronto andiamola a trasferire in un contenitore patè di olive nere il composto può essere conservato in un vasetto di vetro in frigorifero e va coperto con l'olio. Grazie e alla prossima ricetta.